Uomini e donne, Soleil lascia un like a Luca, il gesto shock. L'apprezzamento di Soleil Sorge a Luca Onestini. La storia della coppia nata all'interno dello studio televisivo di uomini e donne è archiviata da un po'. L'ex tronista e l'ex corteggiatrice ormai hanno intrapreso strade diverse e sono ancora più felici. Stiamo parlando di Luca Onestini e Soleil Sorghetti. L'ex concorrente del grande fratello VIP, proprio durante il reality, ha mostrato un forte interesse per la modella Ivana MRA con, con accento acuto, Zova con accento acuto e la loro è una situazione work in progress, possiamo dire. Soleil, invece, ha una relazione con l'ex rivale del bolognese, Marco Cartasegno. Di recente la bella bionda ha dichiarato di essere felice con il suo attuale fidanzato e i due sembrano essere più innamorati che mai. Che è solo un particolare che non è passato inosservato ai fan più attenti. Sotto una foto pubblicata da Luca Onestini due giorni fa spunta un leak proprio da parte della sua ex fidanzata. Banale errore o semplice apprezzamento alla foto? La risposta alla nostra domanda arriva dalla stessa Soleil. Probabilmente, conscia dell'errore commesso. Ha rimosso il link e aggiunto sotto la foto di Luca. Del resto i due sono stati insieme quindi si sono piaciuti, che male cè nel fare un apprezzamento? Peccato che la loro storia non sia finita nel migliore dei modi. Certo è che per aver commesso quel tipo di errore, la Sorghè è andata a fare visita al profilo Instagram del suo ex. Pura curiosità ok dell'altro? Sotto la foto, dopo aver notato il gesto dell'ex corteggiatrice, qualcuno afferma, Luca, Soleil ti mette pure lì che Nessuno può resistere al tuo fascino cancelletto vai. Tutto ok bomber, sei la vita con un milione. Qualcun altro invece ironizza scrivendo, almeno stolcherà bene. Intanto Marco Cartasegna, sotto lo screen del like della sua fidanzata, commenta, che tristezza, fa che fa che fa che. Luca Onestini e Ivana MRA con, con accento acuto Zova con accento acuto ancora in work in progress. Subito dopo aver appreso il comportamento della sua ex fidanzata Soleil Sorghè mentre lui era nella casa del grande fratello Vip, Luca Onestini si è sentito libero di lasciarsi andare ad alcuni apprezzamenti. Da quel momento non ha mai più nascosto l'interesse per la modella Ivana MRA -Con, con accento acuto Zova con accento acuto ma le cose tra loro si sono evolute un po' solo alla fine del reality. L'ex concorrente ha lasciato il fidanzato ed è tornata single. Nonostante diversi avvistamenti insieme, però, i due dicono di essere solo ottimi amici.